Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, ecco un po' di, così, di, di, di, di tristezza, ma anche di gioia, per aver completato un cammino insieme di Gesù Maestro di Israele, che però continuerà ovviamente nella soteriologia, il canale ovviamente nel playlist di soteriologia, alcuni video sono open, altri sono per abbonati. Di primo, di secondo, di terzo livello, ma le cose principali sono comunque eh, dispensate. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché come dice una cara collega su, su, su, sui social, dice che più siamo è meglio, è meglio è, più sim è meglio parim, dice lei, molto simpatica. E oggi finiamo con il capitolo 16, siamo sempre nel discorso da Dio di Gesù, L'altra volta abbiamo fatto quello del, del comando dell'amore, amatevi gli uni gli altri, e oggi iniziamo con il versetto 23, 23 e 24, e così finiscono tutte le alla coppe, dopo non ce ne sono più nel capitolo 17, 18, 19, 20 e 21. Avevamo 6 alla, alla coppe e le abbiamo fatte. Amen, amen, dico a voi. Il primo amen per la grazia, il secondo amen per il giudizio. Questa era la mentalità dell'epoca. Vi dico, se chiederete qualche cosa, al padre mio? Egli ve la darà. Sta parlando sempre ai dodici. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiederete otterrete perché la vostra gioia, la vostra simchat, sia piena. Chi sono i... Gli auditori di questo comando, gli apostoli, sono gli apostoli, molto probabilmente senza Giuda, questi se sono i discorsi storicamente accertati post-Pasquale, anche se qui sono inseriti ovviamente durante l'ultima cena, i famosi discorsi di addio. Quando Gesù inizia con Amen Amen è un comando, spesso volte i rabbini lo facevano, nel Talmud ci sono spesse queste, questi, questi comandi che queste la cot che iniziano con Amen Amen, dove il primo Amen ha un significato, il secondo come se fossero due pilastri, no? La grazia e il giudizio. Che noi giustamente, essendo aramaico, traduciamo con verità, Amen vuol dire verità. Io sono l'Amen, dice Gesù, no? Vi dico: quindi è un comando: se chiederete qualcosa al Padre mio, egli ve la darà. Chiedere qualcosa indica un accordo, essere concordi con lo stesso cuore. Gesù non fa un discorso legato a beni contingenti. Nel contesto del capitolo 16, dove si parla anche dello Spirito Santo, si parlano dei, dei doni soprannaturali, si intende qualcosa, chiedere qualcosa nel suo nome, cioè riconoscere... Cosa vuol dire il suo nome? Cosa vuol dire Hashem? Vuol dire Dio, vuol dire il tetagramma? Vuol dire riconoscendo davanti a Dio Padre che l'unico Curios, l'unico tetagramma, l'unico Dio che, che, che ci ha aperto la strada al padre, al, al padre suo è Gesù. Quindi dire il suo nome vuol dire riconoscere il fatto che lui sia Dio, come il Padre, come lo Spirito riconoscerlo profondamente quindi chiedendo qualcosa nel suo nome e lo dice agli apostoli perché fino a quel momento non avevano chiesto nulla nel suo nome, cioè non avevano ancora richiesto nulla riconoscendo la sua divinità. La professione di Pietro, quella che di Matteo XVI che tante volte noi consideriamo come la fede, la fede paradigmatica per i cristiani, guardate che è una professione di fede che è ancora acerba rispetto a quella che farà Tommaso, e questi discorsi sono legati col capitolo 20, quando prostrandosi e solo davanti al tetagramma ci si prostra, lo chiama mio Signore, mio Dio. Pietro dice tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'idio di che per noi cristiani vuol dire che è Dio in quanto Messia e come figlio di Dio in quanto Logos, direbbe Giovanni. Ma per l'idea dell'epoca, questo Messia, figlio di Dio, guardate che lo può assolutamente sottoscrivere anche eh, un ariano, perché considera Messia una creatura e considera il figlio di Dio una creatura che viene dopo il padre. Ma per noi cristiani, dell'ortodossia, per noi queste sono due bestemmie. Quindi la professione di Pietro, nel cammino del storico, sicuramente era una pietra miliare. Ma siamo andati avanti, perché qua Gesù dice schiedete nel mio nome, nel mio nome vuol dire nella mia, nel dire nella mia divinità, proclamare la mia divinità davanti al padre. E poi... La professione di Tommaso, che inginocchiandosi, Pietro non si inginocchia, inginocchiandosi lo chiama mio Signore e mio Dio. Vedete come c'è un arricchimento della Cristologia in fieri e siamo ancora nel Nuovo Testamento, immaginatevi poi come stiamo trattando no, nel, nella Cristologia Primitiva una quella che abbiamo nel canale e in tutti i concili, parola per parola, che alta, alta Cristologia. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, cioè non avete ancora dichiarato davanti a Dio la mia divinità. E qui c'è la domanda, mettetemi alla prova, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E qual è la gioia? Non nel fatto che tu hai ottenuto quello che hai chiesto, nel fatto che hai creduto bene e ne hai la prova perché Dio apre le cateratte della grazia nel nome di Cristo, cioè nella sua divinità di Cristo, per conto di Cristo, per mezzo di Cristo. Tutte le benedizioni che possono arrivare, ovviamente, per, per l'uomo. Certo, c'è anche la Parnassà, la Parnassà è la benedizione materiale per il lavoro, per la, la sussistenza, ma la prima, la prima benedizione è quella della, della salvezza globale dell'uomo. Gli apostoli chiedono per ottenere la salvezza, per ottenere la conversione delle genti, chiedono per vedere sanata la natura umana, per vederla divinizzata, la Theosis, per vederla redenta, quindi a 360 gradi, per vederla elevata, intronizzata, glorificata, divinizzata e quindi portarla al gloria. Insomma, avere la possibilità di mediare per avere quello che Giovanni dice, solo Giovanni lo dice, perché abbiate la vita eterna, che attenzione non è la vita dopo la morte. Quella è la vita perpetua, l'hanno tutti, buoni, cattivi, alti, bassi, dannati, perduti, salvati, tutti ce l'hanno, la vita perpetua. La vita eterna è la vita di Dio stesso, perché solo Lui è l'Eterno. Solo Lui è l'Eterno. Padre, Figlio e Spirito Santo. Avere quindi questa inabitazione trinitaria. Ma questo può accadere in primis per gli Apostoli, che sono le nostre dodici colonne, come dice nell'Apocalisse, no? gli strati della Città Santa. Può avvenire solo se loro, avessero riconosciuto la sua divinità chiedete nel mio nome cioè chiedete attraverso la mediazione della mia divinità riconoscete chi sono abbiamo finito non vi nego che sono un po' triste abbiamo finito questo, questa playlist eh, però sono molto contento perché la stiamo continuando su Soteriologia dove vedremo davvero il Vangelo secondo Gesù e pensate che abbiamo preparato circa 450 450 video per riuscire a completare il quadro di tutta la soteriologia dei Vangeli di, di, di, di Gesù, quindi la dottrina della salvezza completa che cosa si, in tutte le sfaccettature più possibili e immaginabili, legato ovviamente al contesto della, della teologia della rabbinica ai tempi di Gesù. È un viaggio nel passato ma che arricchisce e ci darà tanta forza. Comunque, Grazie per la vostra attenzione. Se pensate che questi video possano essere d'aiuto a qualcuno, ma qualcuno di davvero interessato, potete tranquillamente passare il link e chiedere anche a loro, anche a voi se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Grazie infinite. Grazie e che il Signore ci aiuti e ci benedica sempre. Grazie per, il vostra, per la vostra attenzione e il vostro aiuto. Ciao.